Finché durerà l'emergenza covid faccio anche visite online e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Esistono vari tipi di diabete, i più comuni sono chiamati diabete di tipo 1, quando il pancreas non produce insulina, e diabete di tipo 2, quando l'insulina viene prodotta ma non riesce a funzionare bene. La stragrande maggioranza delle persone affette da questa malattia ha quella di tipo 2, che generalmente è dovuta a sovrappeso, obesità, vita sedentaria e in generale scarsa cura del benessere del corpo dal punto di vista del modo e dell'alimentazione. La conseguenza, lo sappiamo tutti, è un aumento della glicemia potenzialmente molto pericoloso che va controllato con farmaci da prendere sostanzialmente a vita. Ho già parlato del diabete in vari video e in particolare in uno di questi spiegavo anche come combatterlo con un'alimentazione sana. Non entrerò quindi nei dettagli, ma conviene comunque ricapitolare i punti salienti perché l'alimentazione è il cuore del discorso. Prima di tutto non trascuriamo le verdure, la frutta e i prodotti della terra in genere. Gli alimenti vegetali sono il miglior alleato per combattere il diabete di tipo 2 e dovrebbero essere sempre presenti nell'alimentazione quotidiana. Consumiamo soprattutto carni bianche e pesce, teniamo formaggi, carni rosse e affettati come occasionali per minimizzare l'apporto di grassi saturi e soprattutto perché di alcuni di questi eh, si tende a esagerare facendo salire facilmente la quota calorica. Infine i prodotti della festa, alcol e dolci, non sono adatti al consumo frequente, sono alimenti che apportano poco all'alimentazione o addirittura sono dannosi. In caso di diabete non fanno che peggiorare la situazione, quindi è meglio tenerli per le occasioni speciali. Ed ecco che siamo arrivati alle buone notizie. Alcuni ricercatori scozzesi hanno esaminato 160.000 persone prendendone i dati relativi a un intero anno, in particolare il 2019. Non c'è stato un intervento diretto, um, gli studiosi si sono semplicemente limitati a raccogliere i dati da database già esistenti. Quello che hanno notato è che alcune persone, il 5% del totale, erano riuscite a gestire la malattia senza usare più i farmaci, tenendo sotto controllo i valori per almeno un anno. Tra le caratteristiche principali di coloro che hanno raggiunto questo traguardo c'è che tutti hanno perso peso, sia con la chirurgia ma anche e soprattutto con l'alimentazione. Ma perché questa ricerca è così importante? Beh, ehm, perché non era così scontata la cosa. La logica, uno potrebbe benissimo dire, beh, se il sovrappeso ha causato il diabete, risolvendolo, il diabete passa. In realtà è molto raro che questa malattia guarisca. Eh, per la stragrande maggioranza delle persone si risolve prendendo farmaci a vita. Sono stati fatti degli studi di intervento, quindi sperimentazioni, ed effettivamente si è visto che la dieta può migliorare parecchio la situazione addirittura far smettere le cure, ma in studi come quello di cui stiamo parlando l'osservazione viene da un campione che non fa parte di una sperimentazione clinica o che non riguarda solo la chirurgia, sono osservazioni nella popolazione generale. Insomma, la questione è se ce l'hanno fatta queste persone senza essere strettamente controllate come in una sperimentazione, allora è davvero possibile sconfiggere il diabete? Io stesso con i miei pazienti ho notato più volte l'effetto della dieta sulla glicemia. La maggior parte delle volte tende a calare e magari il medico toglie anche i farmaci perché non sono più utili. Ovviamente le mie osservazioni non sono una gran cosa dal punto di vista scientifico, non posso prendere i miei dati e considerarli sempre validi. Ma questo studio mi conferma che l'alimentazione è la strada giusta per questo problema. La cosa importante da capire però è è che il diabete è una malattia subdola. Una volta avuta la diagnosi è necessario comunque fare in modo di combatterla senza mai sottovalutarla. Remissione, infatti, non significa guarigione. Se si torna ad avere una vita sregolata la malattia può ripresentarsi, quindi è fondamentale che la dieta venga vista come un cambio di stile di vita e non come un momento passeggero. Quindi, il messaggio da portare a casa è molto semplice la, la perdita di peso non solo può aiutare a gestire il diabete ma può anche far dimenticare le medicine la dieta corretta quindi è fondamentale e si basa soprattutto sulla dieta mediterranea in modo che possa essere sostenuta a lungo e fare da base a un cambio di abitudini bene questo è tutto se avete dubbi o domande non esitate a scrivermi nei commenti rispondo volentieri